Ecco, Buongiorno, buona domenica si fa per dire, queste sono le prime immagini che siamo riusciti ad avere chiaramente, e che documentano la, la, profanazione, la profanazione della tomba di Giuseppe, e ripeto come ho detto nella, nella Verity News, questa è una cosa molto grave, molto grave perché nella simbologia ebraica il patriarca Giuseppe è quello che è uscito dal, dall'Egitto voi avete visto la rievocazione che è stata fatta del, dei faraoni divinizzati il 3 aprile dell'anno scorso eh, il 3 aprile, sì comunque i primi giorni o il 6 aprile adesso non ricordo comunque c'è la parata e, quello, e quel fatto va direttamente collegato con questo ovviamente in un momento in cui c'è la situazione grave nel mondo e questo potrebbe causare davvero un effetto domino. Io sapete che ho sempre detto che qualunque cosa, anche di apparente non gravità per i mass media internazionali nella terra di Israele, può essere davvero una cosa molto grave a livello mondiale. Bene, Questa, questa profanazione è una cosa gravissima, ma a noi interessa non l'aspetto diciamo, geopolitico, perché non è il nostro compito, ma l'aspetto teologico sì, perché qua siamo di fronte veramente... A una, a una cosa gravissima, gravissima e tutte le, le, le autorità del mondo intero eh, condanneranno oggi, mm, comunque è un canale, il nostro è un canale di, informa, di, di formazione teologica, però quando capitano queste cose voi sapete che non possiamo non, possiamo non dirle, e perché anche perché la notizia è avuta stamattina prestissimo perché la cosa è venuta ieri sera, tarda serata, la cosa grave è che è anche il mese per i musulmani del Ramadan quindi è una cosa gravissima anche dal loro punto di vista, quindi è una cosa gravissima veramente per i figli di Israele, io ho dato stamattina la, la, la mia totale, anche il nome di, del canale, solidarietà al Rav Banin a Venezia, e lui mi ha scritto, dice non ci sono neanche più le lacrime per piangere, perché dal punto di vista spirituale è veramente una cosa molto, molto, molto grave, e chiedo a tutti, per, tanto tutti parteciperete, ai vostri servizi liturgici, comunque di, di, di avere in cuore questo e di metterla ai piedi dei, della, della croce di Cristo, perché se inizia la, la, la passione, no? il ricordo la sua passione, mi raccomando, e cerchiamo di stare almeno uniti noi e di pregare che il Signore faccia chiarezza in una qualche maniera. Va bene, vi saluto e vi lascio alla, alla, alla visione di, di queste fotografie. Poi se ho altre novità è chiaro che ve le darò. Ciao e buona domenica.